pure parole di con accanto la, la traduzione italiana. Ah, oh. Vai, vai, vai. Non ah. è che insegni il dialetto qui. Quando mi ha detto questo, io, montai, il io non insegno il dialetto. Io l'italiano lo insegno partendo dal dialetto, perché c'è a questi a questi bambini non, non, non, non si fa capire se, eh, che una voce dialettale corrisponda a una voce in italiano e lei resterà sempre convinto che, la, che, che le parole che scrive sono le più giuste Sì, sì, sì, sì. e lei insomma sì io faccio questo il vettore dice ma guarda dice, no direttore lei dico lei non mi può imporre quello che devi insegnare, io ho libertà di insegnamento nessuno mi può dire tu devi fare questo, così, così, così no, io ho libertà di insegnamento io devo applicare i programmi dello Stato quelli sì, li devo applicare ma per il resto come applicarli dipende da me allora abbiamo avuto questo battebecco allora mi è nata l'idea di compilare un vocabolario, di allettari allora mi è andata l'idea, sì, sì, sì. perché ho notato che il dialetto sta scomparendo. Certo, scomparendo. Io e voi, oppure un'età, che ricordo come ci parlava un tempo. Ah, è e quando io, io cammino con un blocchetto note, notte se una pelle, quando io sento qualcuno, qualcuno che immediatamente la scrivo, sì, sì. e in modo particolare quelli che vengono dall'autelio dopo 40 anni ah, sì, ah, io, sì, quelli, ma quelli sì, sì, per forza, quelli, quelli parlano quel parla, il dialetto così come non parlavano quando sono, sono partiti eh, sì, eh, sì, sento, sì, sì. è vero, è vero e eh, come no e invece è stato... così quelli che... Sì, sì, la la la si, televisione si televisione la televisione ha, ha danneggiato poi c'è, sì. vede ah, anche... Il dialetto che si parla oggi a Pazzano è un dialetto italianizzato. Italianizzato, Quante parole non più? No, per... è italianizzato, io mi accorgo perché fanno, parlo... che cosa fanno? Che cosa fanno? Vedi? Per esempio noi abbiamo un, ditongo, UO, che ci deriva dalla, dalla spagna, dalla lingua spagnola, non lo pronunciano più. Perché se noi diciamo fuoco, noi diciamo fuoco, però non lo pronunciamo con la F. Noi diciamo fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco. Pochi, Poco. Alla, hanno eliminato, eliminato la luce. finale U, U. E, e, e il, il ditongo uh, UO, Occano. Sì, sì, sì. Pochi, pochi ancora eh, lo, lo, lo pronunciano, Quindi tipo, questo sì. è l'influsso malefico della televisione. L'influsso malefico della televisione. Sì, eh? sì. Della televisione. Oh, ma, sì, sì, ma tu, in tutti i dialetti si stanno scomparendo Solo sì. a sì. Milano. Ma è, ma è così ma ovunque ma è così ovunque, sì, sì. non pensare che... Eh. a Milano quando io, io, io, io, io eh? mi avevo, mi, mi piaceva che lei parla, no? parlavano parlavano? con quegli anziani che parlavano in dialetto perché io cercavo di capire anche bene eh. e, e mi piaceva mi, mi, o, o mi seguo, capisci? oggi tu in nel locale non ci sono più quei personaggi che parlano in dialetto e I toscani hanno avuto la fortuna di avere tre, tre campioni del volgare, dante, Casco, D'Acco Ma Federico II di Svezia che era un uomo di grande cultura Stupormundi eh? Stupormundi a, a, a Palermo aveva istituito una scuola siciliana per imporre al resto sì, d'Italia sì. il, il siciliano sì. hai capito? per sì, imporre sì, all'italiano sì. poi che vuoi la, la storia ha preso una piega diversa è so, è so perché sai come quando sì. Dante Boccaccio eh, cominciava a scrivere eh. in volgare che fu quello che divenne l'italiano sì, sì. è chiaro che il siciliano Grazie. il siciliano restò fuori, insomma giocano noi i due anni scelto il eh? Due eh no, no, perché no, non hai capito? Hanno sì, pubblicato eh, le, le, no, le opere. Le opere e, e ci sono, si si, si sono diffuse <ride> e quindi dai come? Sì. Eh,